Teologica eh, possa essere gradito se non l'avete ancora fatto eh, potete eh, darci una mano iscrivendovi qua sotto attivando la campanella per essere poi aggiornati per tutte le nostre eh, programmazioni. Poi sceglierete ovviamente quello che eventualmente vi può interessare. Ci eravamo lasciati la volta scorsa con la promessa di chiudere il capitolo 6 del Vangelo di Luca perché il capitolo 7 e capitolo 8, e senza alla COT specifiche, non le abbiamo selezionate. E per, diciamo noi le abbiamo attenzionate per, per la vostra sequela la vostra carità ci eravamo fermati di fatto al versetto 46 del capitolo 6 e cioè perché mi invocate mi invocate perché mi invocate ad ogni signore signore e non fate quello che dico ecco questa è una domanda che eh, dovremmo inserire proprio nell'aspetto alachico cioè era tipico dei rabbini dell'epoca ehm, Dare alla Kot ehm, quindi delle normative precise, certamente come interpretazione alla Torah, certamente corollario di Torah, certamente per riuscire a mettere in pratica nei modi e nei tempi che la Torah scritta aveva trasmesso alla Torah orale, e quindi tutte queste normative sono normalmente definite derabbanan, cose del genere. Voi le troverete anche, senza, diciamo, citazioni sentenze del genere sono vere e proprie sentenze anche per esempio nell'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo è ricco di queste citazioni quando dice, eh, noi, quando scri noi troviamo scritto questo viene dal Signore oppure questo viene, non viene dal Signore ve lo dico io, ecco queste sono alla cote della banane vengono definite come abbiamo già detto nelle puntate passate e Gesù eh, si mette anche lui in questa ottica eh, di sentenze e dice perché mi invocate a donna e a donna e non fate e non fate quello che dico, che non significa solo i comandi al positivo, fai, ma anche i comandi al negativo, cioè non fai, anche il non fare è ubbidire alla legge del Cristo, e poi specifica nel versetto 47, dice: chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, quindi andare a lui, ascoltare e mettere in pratica, questo è ciò che il Talmud i Talmidim devono fare con il More, vi mostrerò a chi è simile. È una, una descrizione che fa parte dell'immaginario, di quelle immagini, di quelle icone che lui crea in noi, non che creiamo noi, ma che lui crea in noi, in questo caso nei suoi Talmidim, è simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato e ha posto le fondamenta sulla roccia. La roccia è la professione di fede di Pietro su Cristo, la roccia. Quindi è la professione di fede su di Lui, che non vuol dire soltanto credere a ciò che Lui ha fatto, non solo credere a chi è, a ciò che Lui è, quindi a chi è, ma ascoltare, quindi andare a Lui a ascoltare e mettere in pratica, fare e non fare ciò che Lui dice. Il capitolo 7 e il capitolo 8 è senza la corte e non c'è nessun tipo di commento a questa alacca di Gesù, né da parte dei Talmidim dell'epoca né da parte dei Talmidim oggi. Poi, e concludiamo, abbiamo estrapolato dal capitolo 9 un'altra halakha importantissima, perché nel capitolo 10 non ci sono alakot, Quindi il prossimo video partirà dal capitolo 11, dal versetto 9 in poi. Ecco. Qual è l'alakha del capitolo 9, versetto 60? Siamo ormai alla fine. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Questa frase, poi ve la finisco, è stata molto contestata dalla, dai Hakamin di Israele, a differenza delle altre che sono praticamente gemellari. Abbiamo visto che sono gemellari. Gesù non ha detto cose completamente diverse da, dagli altri suoi eh, contemporanei. È stata contestata perché lascia i morti che seppelliscano i loro morti sarebbe, cioè di fatto lo è, una mitzvah importante perché i morti vanno lavati e inumati entro le 24 ore. Questa è una legge di Israele, non, non, non c'è, non si scappa. Ma è così anche nella ortodossia in tutti, in tutti i popoli e religio che hanno la Bibbia come fondamento, quindi gli ebrei per l'Antico Testamento e. e L'ortodossia in lingua greca, quindi perché il Nuovo Testamento è in greco, eh, lì non c'è possibilità di, di fare dei gran pindari, pindarici, la parola ti costringe a fare quello che viene detto. Fu molto criticata questa, questa lacca di Gesù, ma non si è guardato forse sufficientemente, dico, al versetto, a, a tutto il complemento del versetto, perché dice, com come anche il versetto 62, perché dice «Lascia che i morti seppelliscano... I loro morti, quindi tu non farlo sembrerebbe no. E non lo dice, tu invece va e annunzia il regno di Dio, quasi ci fosse una non una conseguenzialità, come se assumersi il, il, il, il, il, il gioco del, del regno di Dio non volesse dire fare la mitzvah verso i defunti. Gesù non sta dicendo questo, sta dicendo qualcosa di più preciso. Perché dice, così ehm, Gesù diceva loro. Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto, è adatto alla Malkutashamaima, al, al regno dei cieli. Perché non è il voltarsi indietro che abbiamo già visto eh, di, di, <ride> della moglie di Lot, perché non è proprio così. Se andate a vedere le puntate di Antologia Introduzione al commento, al commento del. Eh, della distruzione di Sodoma e Gomorra eh, il famoso capitolo 19 di Genesi non è proprio così questo è un po' il nostro immaginario eh? un po' condiviso, ormai diventato mitologico No, il guardare indietro vuol dire andare storti e visto che il regno è una lacca ben precisa non si può deviare né a destra né a sinistra se tu ti guardi indietro non è che rimpiangi un passato è che andando avanti voltandoti indietro la riga la fai storta e quindi non sei più adatto al regno quindi qui c'è un'urgenza e una priorità la priorità del regno gesù non dice che non devi andare a seppellire il morto dice lascia che i morti quelli che sono morti spiritualmente seppelliscano i morti in modo che possano vedere nel defunto un'immagine di ciò che loro sono ma tu dai testimonianza piglia e seguimi la rileggiamo perché mi invocate, Signore, Signore, non fate quello che vi dico, cioè agite di, di testa vostra. Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a, si, a chi è simile. simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha trovato la roccia e ha messo le fondamenta sulla roccia. E poi l'alaca che si collega, perché capitolo 7 e capitolo 8 non danno la cote, ma neanche il capitolo 9 fino al versetto 59, dal versetto 60 è... Lascia che i morti quindi seppelliscono i loro morti, tu invece vai e annuncia il regno di Hashem. Così dice Gesù, amar, Ava Isha'amar, eh, questa è proprio una, una, una sentenza che noi possiamo trovare negli stessi termini anche nel profetismo biblico. Così dice loro, nessuno che mette mano alla rato e poi si rivolge indietro è adatto alla malcuta Shamai. Ecco, ci, ci fermiamo qui, ci fermiamo qui perché siamo proprio arrivati a, a metà del nostro cammino lucano. Se vi è piaciuta la dera sha, vi ringrazio e potete, anzi vi ringraziamo tutti noi collaboratori di Teologia 1, potete far circolare il video, chiedere solo a chi è veramente interessato, se non l'avesse ancora fatto, di iscriversi al canale e poi se volete proprio approfondire, e stare con noi negli altri più di mille, mille video che abbiamo fatto sulle tematiche che vedete nella playlist, potete tranquillamente abbonarvi con il prezzo di un paio di caffè al mese. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona giornata e una buona serata nel nome del Signore. Ciao!